Buongiorno a tutti e tutti, eh, appunto, abbiamo convocato questa conferenza stampa all'ultimo minuto perché eh, dopo le dichiarazioni che eh, la ministra Lamorgese ieri ha fatto trapelare dagli eh, incontri in Parlamento e i giornali quando hanno ripreso insomma, questa informazione eh, abbiamo valutato immediatamente di dover rispondere politicamente a questo eh, che per noi è considerabile come un attacco diretto alle mobilitazioni che ci sono in corso in questa città e parlo di attacco diretto perché inizialmente è importante dire che eh, dichiarazioni di questo tipo da parte di una ministra sono un tentativo chiaro di dividere eh, un'agitazione studentesca ampia e variegata che si sta dando in questa città il tentativo costante che fanno le istituzioni quando c'è eh, una mobilitazione che mette in crisi il sistema vigente è sempre quello di dividere tra buoni e cattivi, è sempre quello di individuare e di circoscrivere una parte di persone che si iscrive all'interno di questa mobilitazione per definirle infiltrati, per definirle eh, esterne alle dinamiche della mobilitazione e avanguardia di un qualche tipo di violenze che, eh, a detta della Ministra, eh, questi fantomatici infiltrati avrebbero voluto portare nelle piazze. Io credo sia importante intanto vabbè, inquadrare i fatti che la Ministra ha definito eh, in Parlamento, la, ieri. Eh, parliamo del 28 gennaio, giornata eh, studentesca in cui eh, è stata appunto convocata una piazza che aveva l'obiettivo di partire in corteo. Questa piazza è stata fermata dalla polizia che ha picchiato gli studenti e le studentesse che da Piazza Arbarello avevano intenzione di partire in corteo. Corto vendetto, ricordiamolo, per la morte di Lorenzo Parelli, morto in alternanza scuola lavoro. Bene, eh, da questi avvenimenti e da tutto lo scalpore che queste violenze hanno avuto, allora tanti ministri, tanti parlamentari e tanti politici delle istituzioni hanno ritenuto di doversi pronunciare. Eh, posto che eh, chiaramente le, le pronunce da parte di questi soggetti avvengono sempre e solo quando questi fatti fanno scalpore ma è bene anche sottolineare che purtroppo in questo paese quando si dissente in piazza non è strano ricevere quel tipo di trattamento da parte della polizia ha fatto tanto scalpore il fatto che eh, la manifestazione fosse una manifestazione di giovani, di studenti eh, per la maggior parte minorenni che eh, di cui molti eh, anche eh, successivamente alla giornata e alle violenze della polizia sono andati in ospedale con insomma, dei referti eh, di traumi e di contusioni varie dovute alle cariche della polizia eh, la ministra che ha dita questo come eh, diciamo, il, mh, lo stratagemma da parte di eh, questi infiltrati che lei definisce tali è smentito inizialmente da dei dati alla mano, se di questo vogliamo parlare, e di dati alla mano parliamo dei video che tutti e tutte possono visionare, parliamo delle persone che hanno i referti, eh, che sono andate in ospedale, che sono state appunto picchiate e che hanno avuto eh, poi delle conseguenze anche sanitarie per via di quel tipo di comportamento da parte della polizia. Eh, e poi dalle testimonianze che eh, tutte le persone presenti in quella piazza hanno portato con forza sia nella precedente conferenza stampa che abbiamo convocato proprio per rispondere eh, parlando noi eh, per noi, quindi senza filtri eh, di alcunché, eh, raccontando ciò che è successo eh, qua presenti, eh, sedute appunto di fronte a voi, ci sono delle persone che in quella piazza c'erano eh, siamo tutti e tutte giovani, non credo che possiamo aditarci come degli infiltrati, ma forse la Morgese non sarebbe d'accordo nemmeno con questo. Eh, siamo studenti e siamo studentesse che eh, sicuramente hanno intenzione di fare andare avanti questa mobilitazione perché crediamo nella forza delle nostre ragioni. E quelle violenze in piazza sono continuate per tutto quel tempo, hanno avuto quel livello di violenza perché la Polizia era intenzionata a bloccare sul nascere questa mobilitazione e gli studenti e le studentesse non avevano intenzione e tuttora non hanno intenzione di fermare eh, la mobilitazione e di non farsi intimidire da, la, dalle violenze delle istituzioni. Che alla Ministra sia così strano che dei giovani in questo Paese si prendano la briga di mettere davanti i propri corpi e le proprie parole per opporsi a ciò che ritengono ingiusto, mi sembra indicativo di quello che questa classe politica pensa dei giovani. Noi siamo qui per ripetere con fermezza che in questa città, come nelle altre, eh, questa retorica delle infiltrazioni, delle divisioni non funziona perché gli studenti e le studentesse sono uniti quello che noi portiamo nelle piazze è frutto delle decisioni e della determinazione di tutti e di tutte le studentesse che compongono la mobilitazione e che non accettiamo questo tipo di retorica nei nostri confronti. Se alla Ministra spaventa che ci siano dei giovani che attraversano anche spazi sociali, eh, dovrebbe interrogarsi forse il perché le istituzioni eh, non sono in grado di far fronte a questo tipo di problema e perché i giovani decidono di organizzarsi, decidono di organizzarsi e di ritrovarsi anche in dei posti eh, come dei centri sociali eh, questo non fa dei giovani degli infiltrati, fa dei giovani eh, delle persone che hanno voglia di confrontarsi che hanno voglia di aprire spazi che lo Stato e il Governo non aprono per i giovani e che hanno voglia di portare le proprie idee in piazza concretamente, perché a differenza della classe politica che sta seduta in Parlamento e al Governo noi diciamo quello che facciamo e facciamo quello che diciamo loro invece eh, tengono diciamo, il comportamento opposto. Non facciamo passi indietro neanche dopo queste dichiarazioni e eh, speriamo che anche attraverso questo strumento della conferenza stampa sia chiaro a tutte le persone che eh, quella non rappresenta la realtà dei fatti. La realtà dei fatti siamo noi, la realtà dei fatti siamo noi che continuiamo a eh, portare le nostre idee in piazza senza arretrare di un passo. Eh, lascio la parola a, agli altri e alle altre, vi ringrazio dell'attenzione. Allora, il 28 noi studenti siamo scesi in piazza per la morte di un nostro coetaneo, per eh, dire no a questo sistema di alternanza. In piazza abbiamo provato eh, ad avere un dialogo con le forze dell'ordine per poter partire in corteo, per poter andare sotto l'USR, sotto Confindustria, che sono eh, i responsabili della morte di Lorenzo. Dall'altra parte c'è stato un muro, non c'è stato nessun dialogo da parte delle forze dell'ordine e anzi c'è stata eh, quella violenza inaudita e la repressione nei confronti di noi studenti, con più di 40 feriti. Ieri la Ministra in Senato eh, ha dichiarato che la morte di Lorenzo è il simbolo eh, della ripresa del paese eh, e dell'unità nazionale. Eh, noi studenti siamo coscienti che la morte di Lorenzo è una morte per gli interessi dei padroni, per i profitti dei padroni e, e a tutto questo noi studenti non ci stiamo. Eh, L'attacco che c'è stato nei confronti degli organizzatori anche eh, della piazza del 28 eh, è fatto nell'interesse per andare a dividere gli studenti tra studenti buoni e cattivi e noi studenti a questo non ci stiamo e l'abbiamo dimostrato anche il 4 febbraio quando siamo scesi in piazza con più di 3.000 studenti che erano scesi per la morte di Lorenzo e per dire no a questo modello di alternanza e attaccare gli organizzatori significa anche eh, andare eh, ad attaccare l'agibilità democratica degli studenti che in questo momento sono coscienti eh, di, di quello che sta succedendo e vogliono poter manifestare liberamente per la propria città e gli viene vietato e questo anche all'illustrazione, come dicevo prima, della piazza che c'è stata il 4 febbraio, dove eravamo più di 3.000 in piazza, eh, in questo momento, in questa settimana, tutte le, tutti gli studenti che stanno occupando le proprie scuole e eh, l'attivazione di tutti gli studenti eh, nella direzione della data nazionale eh, del 18 febbraio. Noi studenti eh, adesso stiamo occupando, ci stiamo organizzando e il 18 scenderemo in piazza per andare ad attaccare. Eh, questo modello di, di alternanza e questo modello di, di, di scuola-azienda. Gli studenti in questo momento, come dicevo prima, sono, sono coscienti di quello che li circonda e ehm, la dichiarazione che, ehm, che la Ministra ha fatto ieri serve appunto per andare ad attaccare gli, mh, gli studenti dividendoli tra buoni, e cattivi, andare a eh, metterli gli uni contro gli altri e andare a dissabbiare tutto quello che, che è successo. Noi studenti le dichiarazioni della Ministra eh, sono, sono un fatto molto grave e eh, noi in piazza il 18 scenderemo eh, uniti, compatti, come siamo scesi il 4 febbraio e chiediamo immediatamente le dimissioni della Ministra eh, rispetto, eh, dopo, quello, dopo le affermazioni che ha fatto ieri in Senato. Io sono Giulia, una delle rappresentanti di consulta del liceo d'Azeglio, liceo che al momento è una tra le dieci scuole che ha deciso di occupare nell'ultima settimana. E proprio queste occupazioni sono il simbolo di quanto sia fallimentare e sbagliata la retorica degli infiltrati in piazza che vuole dividere gli studenti tra buoni e cattivi. Questo non è vero, gli studenti sono uniti e si stanno mobilitando in maniera unitaria in tutta la città e non solo in tutta la città ma anche a livello nazionale. Lo dimostra il fatto che al momento dieci scuole stanno occupando Torino e altre stanno occupando in tutta Italia. Lo dimostra il fatto che stamattina c'è stato un collegamento tra tutte le scuole occupate di Torino, nelle quali abbiamo parlato delle nostre rivendicazioni e ci siamo resi conto di quanto eh, le nostre motivazioni le nostre rivendicazioni siano comuni a tutti e stiamo lavorando in maniera unitaria per organizzare la mobilitazione che è partita il 28 gennaio, è stata ribadita il 4 febbraio e verrà ulteriormente portata avanti il 18 febbraio nuovamente in piazza. Io sottoscrivo Leo, tutto quello che è stato detto dai um, miei compagni studenti e studentesse. È chiaro che da parte delle istituzioni tutte c'è un uh, tentativo di dividere gli studenti e le studentesse che si stanno finalmente unendo e stanno prendendo uh, coscienza e autocoscienza sociale e politica. Le scuole che occupano sono uh, un chiaro esempio che gli studenti e le studentesse, pur con le loro diversità ideologiche, eh, sono coscienziose di se stesse e stanno lavorando tutte e tutte insieme per cambiare veramente qualcosa sul lungo termine eh, l'ondata di occupazione di Torino della città d'Italia lo dimostra quello che la, la ministra Lamorgese ha, ha, ha ribadito in Senato questa presa di posizione da parte delle istituzioni contro la manifestazione del 28 è assolutamente incondivisibile non c'è spazio a differenze di ideologie qui dentro, sono falsità e non gli studenti e le studentesse non accettano. Falsità attue soltanto a cercare di, eh, di non creare il seme della discordia fra gruppi di studenti e studentesse che finalmente si sono uniti eh, per lottare assieme. Se avete domande. La manifestazione del 18 una settimana. E te, non si sa. si sa, beh, sicuramente, come c'è stata l'intenzione e la pratica nelle puntate precedenti da parte degli studenti di prendersi spazi in questa città, anche il 18 sarà un ennesimo momento in cui questo sarà il tentativo che noi andremo a fare con ogni mezzo a nostra disposizione. E aggiungo eh, che venerdì. Uh, noi come studenti e studentesse di questa città, in modo coordinato tra le scuole occupate e gli studenti e le studentesse che si organizzano all'interno di questa mobilitazione, faremo un'azione congiunta uh, sotto la Prefettura per rispondere a queste, uh, questi attacchi politici che la Ministra ci ha fatto ieri, uh, senza appunto. Uh, prendersi mezza responsabilità in merito a tutte le teste che ha rotto, grazie alle sue scelte. Domani. Venerdì domani venerdì e domani, esattamente. A a è dopo la scuola, quindi <ride> per le due, così. Pomeriggio, comunque a fronte dei fatti successi in Piazza Arbarello il 28 siete fa E in generale, siete favorevoli al numero identificativo sui caschi del, degli agenti delle forze dell'ordine? Sì, credo che non ci sia neanche da discutere il fatto che in Italia ancora non ci sia è dimostrativo di come le forze dell'ordine trattano e si, per si permettono di trattare chi non può difendersi allo stesso modo io credo che al di tutto quello che possiamo dire come studenti i numeri degli ospedali di Torino dopo il 28 parlano da soli io ho letto di un poliziotto con una prognosi di 5 giorni per un pugno di uno studente e di decine di amici e amiche perché io ho un'amica che si è fatta molto male il 28 e, e siamo molto arrabbiati e arrabbiati per questo è una cosa che è, è veramente inaccettabile le mobilitazioni di Torino lo dimostrano io credo che il motivo per cui questa è un'opinione personale il 4 siamo stati dieci ah, volte tanto quelli che eravamo il 28 è perché gli studenti oltre alla manifestazione per Lorenzo ci tengono a far capire che la repressione delle masse studentesche è il metodo più sbagliato e irrispettoso nei confronti di una società studentesca che si sta attivando collettivamente per rispondere. tutto qui. Voi avete raccontato la vostra difficoltà nello sfilare, nel, nel poter fare un corteo, quando tutti i sabati da mesi vedete invece i cortei Novax che vengono più o meno permessi perché salvo rari casi, sono sempre stati concessi, sempre stato concessi di sfilare per Torino e come Torino in altre città. Questo che sensazione vi lascia? Ma posso dire che insomma, il nostro mestiere è quello di portare eh, le istanze degli studenti e delle studentesse di questa città e di costruirci un'agibilità politica eh, nel nostro territorio. Uh, io credo uh, che di poter dire che noi la repressione non l'auguriamo la a nessuno e uh, non facciamo i poliziotti, non facciamo i carabinieri sono delle valutazioni che le istituzioni faranno sulla base delle loro valutazioni noi pensiamo al nostro quindi mh, non credo sia, sia poco interessante dire a noi sì e a loro no uh, credo che il punto sia sicuramente il fatto che quando un'istanza Mette realmente in crisi un sistema, questa eh, è di certo eh, più pericolosa nelle istituzioni e più da tenere d'occhio. Questo lo credo. Eh, tutto il resto credo siano chiacchiere da bar. Eh. Io mi, mi collego al fatto che eh, il, il fatto che le migliaia di persone che partecipano ai cortei. Um, e alle manifestazioni statiche no green pass e no vax in questo ultimo periodo non siano toccati dalla polizia perché in Italia c'è ancora il concetto di gli studenti possono essere repressi quando sono pochi perché sono più deboli e non possono esprimersi come possono esprimersi masse di persone unite come sono questi movimenti no vax e no green pass che sono nazionali è un messaggio pericolosissimo il 4 nessun poliziotto si è permesso di fermare il corteo non perché il covid sia finito ma perché eravamo 3.000 persone e il fatto è che quando si è in pochi si è meno organizzati la polizia si prende il lusso di spaccare le teste quando a manifestare sono ragazzi e spesso adolescenti di 14, 15 anni la polizia stringe il pugno ed è una cosa inaccettabile non è un trattamento paritario detto questo trattamento paritario non dovrebbe essere picchiare anche le altre manifestazioni. Il trattamento paritario, il trattamento paritario sarebbe non picchiare più forse, molto, per, per il gennaio, per gli studenti. Un... No, no. O meglio che voi sappiate gli studenti che hanno ricevuto lesioni dai fatti occorsi il 28 gennaio presenteranno che voi sappiate presenteranno un esposto in procura eh? al momento non lo sappiamo conosciamo delle persone eh, che eh, sono state ferite in quel giorno non abbiamo informazioni di questo tipo quindi non, non lo so magari individualmente qualcuno sì. Però. grazie, grazie.